Scriviti in questo nuovo video! Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video riguardo il Canada! Uh, ok, basta! Uh, farò questo video perché non sono sicura se l'ho mai fatto. So di aver parlato dell'università in passato, ma non so se ho mai parlato di come è il processo di ammissione all'università. Però anche se l'ho fatto, ne rifacciamo un'altra, che problema c'è? Perché tanti mi hanno fatto ultimamente delle domande e io ho capito anche il perché. Perché adesso è il periodo delle application per, per farsi ammettere all'università, quindi io ho anche capito il perché ricevevo così tanti messaggi riguardo a questo allora, prima di tutto dovete capire che il processo tra l'Italia e il Canada sono due cose completamente diverse uh, c'è da considerare tantissime cose, c'è cioè da considerare il deadline, quindi la data di scadenza per poter applicare uh, uh, tutte le cose di quali, delle quali avete bisogno dovete considerare il fatto che dopo avrete bisogno di un visto se venite in, in Quebec avrete bisogno anche di un'altra cosa, di un altro documento prima di fare il visto uh, stu da studente però Quel discorso lo lascerò magari da parte e potrei fare un video a parte se vi interessa, perché sennò no è troppo lungo. Uh, quindi, allora, prima di tutto, ovviamente la prima cosa che c'è da fare è scegliere l'università, perché non tutte le università sono uguali, non tutte le università hanno le stesse richieste. Quindi bisogna prima scegliere l'università, scegliere la città o le città dove dovete mandare l'application uh, e eh, decidere e andare, e andare sul sito di quell'università e cercare le informazioni. Vi giuro, i siti dell'università in Canada sono fatti benissimo, tutte le informazioni sono là so che molti sono pigri e che non hanno voglia di leggersi tutta la pappardella quindi è molto più facile chiederlo a qualcuno, ma il problema di chiederlo a qualcuno è che non tutte le università sono uguali, io ho fatto la missione a tre università diverse e quelle tre università avevano almeno un requisito in più mentre l'altra aveva un requisito in meno mentre un'altra aveva un altro requisito, insomma dovete capire che ogni università ha la sua e bisogna andare a leggersi le informazioni per bene, cosa bisogna fare soprattutto la primissima cosa da fare vedere la data di scadenza per poter applicare perché per gli studenti stranieri io per esempio adesso vivo qua e se spera che tra poco avrò la residenza io vivendo qua ho un'altra data di scadenza mentre gli studenti che vengono dall'estero hanno una data di scadenza molto maggiore rispetto agli studenti normali che abitano qua io per esempio dovevo iniziare a gennaio 2016 la mia data di scadenza era se non sbaglio Uh, luglio o agosto per iscriversi al, uh, al trimestre d'inverno questo perché le, queste date di scadenza non sono perché sono stronzi ma perché ti devono dare il tempo di poter fare il uh, permesso di studi uh, e gli altri documenti vari perché per poter fare il permesso di studio voi avete bisogno di avere la prova che vi hanno accettato all'università, tutto qua. Quindi solitamente hanno questa scadenza di almeno 4-5, anche 6 mesi prima eh, della data di inizio eh, del, del vostro trimestre. Eh, ci sono delle università che accettano eh, che tu inizi in autunno, in inverno e in estate, ci sono invece altre che accettano solo che tu inizi l'anno in autunno e basta, ci sono alcuni programmi così. Infatti io volevo iscrivermi adesso al dottorato... E non ho potuto perché la data di scadenza era veramente molto, molto, cioè era tipo gennaio e io ho iniziato a pensare a questa cosa a febbraio, quindi ho oh, oh, oh, questa, ma questa era perché il dottorato è strano, tutto qua. Um, Un'altra cosa c'è da dire che uh, le richieste possono essere diverse, i documenti da presentare possono essere diversi, se venite a fare un uh, una triennale, o se vieni a fare una magistrale, o se vieni a fare un dottorato, insomma, tutte queste cose ci sono da considerare. Quello che io avevo fatto era andare, sapevo già che volevo venire in Quebec, sono andata su le tre città diciamo più importanti tipo eh, Quebec, Montreal e Sherbrooke, ma proprio... Sherbrooke non è una città importante, ma semplicemente l'università è una delle migliori del Quebec, quindi la gente, tutta la gente conosce l'università di Sherbrooke, anche se Sherbrooke è una città sfigata, eh, però l'università è top. E, um, quindi sono andata sui siti, sono andata a cercare se avessero la magistrale che mi interessava a me e sono andata a, a leggermi tutti i vari punti, tutte le cose da presentare. Solitamente cosa succede? Loro vogliono che tu faccia una domanda online, quindi devi farla online, caricare tutti i documenti, eh, completare un sacco di cose eh, e poi inviare anche via posta tutti i documenti richiesti. Quello che a me hanno chiesto è stato... Il triennio del liceo, quindi mi hanno chiesto i voti del liceo del terzo, quarto e quinto anno, perché qua il liceo funziona diversamente. Mi hanno chiesto tutti i voti eh, dell'università, con la mia laurea ovviamente, ovviamente tutto doveva essere tradotto o in francese o in inglese ed essere anche legalizzato, quindi dovete, rivol dovete rivolgervi a un traduttore che... Fa anche la legalizzazione. Qua per esempio in Canada è diverso perché eh, per fare la legalizzazione di documenti non tutti i traduttori lo possono fare, devono essere parte, devono essere membri dell'ordine dei traduttori, mentre in Italia so che non funziona così. Uh, poi mi hanno chiesto una lettera di um, motivazione, quindi dovevo scriverla in francese, hanno, me l'hanno chiesta in francese questa, uh, poi mi hanno chiesto il curriculum, mi hanno chiesto tre lettere di raccomandazione ed è una rottura di coglioni soprattutto perché in Italia la gente non è abituata a scrivere delle lettere di raccomandazione quindi è stata una fatica correre dietro ai prof e chiedere per favore potete scrivermi una lettera di raccomandazione, dovevano loro spedirla, non potevo spedirla io perché non potevo vedere la le lettera che hanno scritto, quindi dovevano occuparsene loro, uh, ovviamente io ho detto semplicemente scrivetela, mettetela in questa busta e io la invio. Cioè tipo, mettetela in busta dove c'era già l'indirizzo col, <ride> col, col, col timbro e tutto, io la invio, non ho bisogno di leggerla, non mi interessa. Io tutto questo l'ho fatta online poi l'ho dovuta spedire anche via posta uh, le risposte le ho avute dopo uno o due mesi una cosa simile dipende anche tipo io l'ho inviata tanto in anticipo quindi magari eh, avendola inviata tanto in anticipo hanno avuto eh, tempo di analizzarla subito perché alla fine avevo già inviato i documenti ce l'avevano già quindi hanno detto vabbè analizziamo e vediamo un'altra cosa uh, ah sì, un altro requisito qua importantissimo è la media. Uh, qua non ci sono i test d'ingresso, quindi um non esistono i test d'ingresso, uh, quindi per farti accettare all'università, tipo alla triennale, devi aver finito il liceo uh, con un certo voto, uh, oppure uh, dipende anche dal programma, ci sono programmi che accettano, tipo non hanno un limite di voto, nel senso non hanno un, massimo, un minimo di voto, oppure eh, però ci sono altre facoltà che hanno un minimo di voto, cioè se non hai quella media, probabilmente non ti accetteranno. Uh, io quando sono stata, io per la mia magistrale, uh, Dovevo appunto avere un minimo, eh, per le magistrali e per, le, per i dottorati solitamente c'è sempre un minimo, quindi deve avere dei buoni voti, c'è poco da fare, anche per le borse di studio, qua eh, non esiste, cioè non danno le borse di studio come in Italia, riguardo al all'ISE dei tuoi genitori, o che sei pendolare, cioè no, la prima cosa che a loro interessa è che tu abbia dato tot esami, che tu abbia tot crediti, che tu abbia una tot media, infatti io quando ho avuto la borsa di studio è stata grazie ai miei voti, non al fatto che ero povera, ecco. Però vabbè, per carità, alla fine l'ho ottenuta, quindi... E um, poi un'altra cosa che potrebbe essere richiesta e il test di lingua ad esempio io all'inizio volevo andare a Ottawa e studiare all'università un eh, e lì eh, Ottawa è anglofona però in realtà è bilingue perché la capitale dovrebbe essere bilingue ma eh, l'università era anglofona uh, quindi mi avevano chiesto il 12. Uh, io avevo fatto il 12 per poi scoprire che in realtà non sarei riuscita a laurearmi a luglio ma figurati mi sono dovuta laureare a ottobre quindi alla seconda sessione uh, e purtroppo non sarei potuta partire ovviamente mi hanno quando io ho mandato un'email mi hanno detto guarda che tu puoi benissimo inviarci la tua domanda eh, di ammissione, possiamo accettarti, però lì è un problema tuo se eh, ti perdi un mese di lezione o se ti perdi due mesi di lezione, Quindi io non volevo rischiare perché comunque vai in un nuovo paese, ti devi un attimo adattare, non volevo partire proprio così stressata, eh, quindi ho cercato le università che accettassero il trimestre d'inverno e per fortuna le tre università appunto in Quebec accettavano il trimestre d'inverno, quindi ho applicato per il trimestre d'inverno per essere tranquilla, eh, quindi eh, ho fatto il 12, ho pagato una cosa che tipo 300 euro, inutilmente perché qua in Quebec, almeno a Sherbrooke, non me l'hanno chiesta, io ho chiesto per caso vi serve una certificazione di francese, prego Dio che non serva e mi hanno detto no perché non ci interessa, alla fine sei se tu che decidi di venire a studiare qua, se tu la lingua la sai bene, se non la sai sono problemi tuoi. E onestamente questo è il miglior ragionamento del mondo perché il, avere il 12 o avere una certificazione di lingua non, non fa di te, uh, diciamo, non, fa, non, non dimostra che tu abbia veramente le capacità di parlare quella lingua. Uh, un po' come i voti non fanno la persona, è sempre quello. Io il 12 l'ho fatto, ho avuto buoni risultati, però è stato un esame così stressante uh, e onestamente è stato l'esame più brutto della mia vita perché sono stata 6 ore davanti a un computer e no, è stato orribile. Quindi il fatto che non mi avessero chiesto una certificazione in inglese e di francese, sono stata contentissima, però mi ha. È... Ho rusicato un po' perché ho perso 300 euro per fare il 12 che alla fine non mi è servito perché non me l'hanno chiesto. A Montreal potrebbero chiederlo, tipo per esempio eh, che mi sono informata per il dottorato, eh, chiedevano la certificazione se non sei madrelingua, ma io avendo adesso una laurea in Canada, eh, quella conta diciamo come certificazione perché ho studiato qua, vivo qua, insomma, cioè non è questa certificazione, non lo so La cosa veramente importante è che quando fate la domanda di emissione di avere tutti i documenti richiesti perché se manca qualcosa potreste essere rifiutati e non è, non è carino aver perso tutto quel tempo e non aver completato le cose in tempo poi ovviamente quando siete accettati loro vi inviano uh, l'accettazione o il rifiuto tramite mail e poi ve lo invia anche via posta e poi con quello uh, dopo potete fare il... Um, il permesso di studi, quando, la... quando all'università vi accettano è impossibile che vi rifiutino il permesso di studi, uh, quindi solitamente è abbastanza automatica la cosa, ovviamente quando siete accettati all'università canadese quello che vi consiglio è di partire un po' prima del trimestre, non una settimana prima, uh, ma di partire prima, uh, cominciare... Cercare la casa, cercare il posto dove vivere e partire. Io sono partita due mesi prima di iniziare il trimestre effettivamente, è stato forse un po' troppo, eh, però mi sono adattata, mi sono esercitata un po' con la lingua, eh, mi sono adattata un po' al posto, quindi sì, quindi non è stato proprio cioè non ho fatto niente quei due mesi per dirvi, quella è stata la mia unica vacanza in tipo 70 anni di, di scuola, Quindi, e dopo ho iniziato il trimestre in inverno e il resto è storia. Bene, questo è tutto, spero di essere stata chiara, uh, noi ci vediamo nel prossimo video, ovviamente come sempre, se avete domande uh, fatemelo sapere, uh, Fatemi sapere se avete dei dubbi, qualsiasi cosa, ma vi dico, uh, le ammissioni qua non sono così un incubo come tutti possano pensare, um, dovete semplicemente organizzarvi, è molto importante l'organizzazione, uh, sapere cosa volete fare, uh, sapere dove volete applicare, quindi dovete anche capire che ogni ammissione che voi fate pagate un tot, quindi cioè non vi consiglio di applicare 70 università sicuramente verrete accettati da qualche parte io ho applicato a tre perché avevo l'ansia ma perché questa sono io eh, però alla fine mi hanno accettata in tutte e tre e io ho dovuto scegliere quale volevo veramente andare a studiare eh, ho fatto altri video appunto sulla la missione sulla tesi, su come studiare qua eh, li trovate tutti eh, nei video tipo Italy vs Canada più, più, praticamente sono quasi tutti Italy vs Canada o nella... Nella playlist My Life in Canada, lì ho parlato tanto di scuola, di tutte queste cose qua, quindi se volete avere più informazioni, se non avete visto quei video, andate a vedere quei video e niente, noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!